non si ferma e la campagna sta andando avanti e anche noi andiamo avanti con le interviste e oggi andiamo intervista a intervistare Gaia. Allora, dai, presentati Gaia Allora, mi chiamo Gaia E la cosa più importante in questo momento è che mi sto sposando Ci devo pensare un sacco Il mio essere ventenne, cioè...